Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 E bentornati Smash, su Smash Bros. Ultimate Nell'ultima parte abbiamo eh, liberato Zelda E, qui. e eh, abbiamo finito la parte della Triforza Perché se non si fosse notato questa è una Triforza Questa mappa è una Triforza eh, La parte di Triforza che rappresenta Zelda Uh, se sentite i rumori è il vento che è orribile oggi Malon, non so chi sia il nemico diventerà più potente mangiando cibo vabbè noi siamo uh, attirati a prescindere cioè il cibo è attirato da noi a prescindere non, uh, non ci serve lo spirito Quindi se lui viene, viene attirato dal cibo, visto che ovviamente se lo mangia diventa più forte, noi lui si avvicina e non lo, lo uccidiamo. Però snake... C è, c è, però c'è snake. Ecco, qui li ho mangiati tutti io. <ride> per non farlo diventare più forte. Questa è una mossa che mi piace di Snake, la laterale speciale, perché... No, ho picchietto una poco. Um, la laterale speciale perché è un, è un missile che si può pilotare. Il problema è che quando si sta cadendo, ad esempio, e si usa questa mossa, Vittoria! è impossibile riprendersi se cioè, non si fa scoppiare il missile però se tipo tu lo mandi su poi uno ti colpisce e eh, eh, che devi fare? <ride> niente muori e basta la luce che avvaggia la piazza segna lo scorrere del tempo vabbè cosa dovevamo sapere prima Jacob non so se si scrive così non credo si scriva così Jacob gli strumenti da lancio non ci interessano <ride> Tanto non è, non è nessuno, nessuna delle condizioni che ci interessano. Ripeto, le condizioni che ci interessano sono uh, le condizioni di terreno e l'energia, cioè l'incontro all'energia. Con Link uh, cartone mi piace uh, lanciare le, le bombe e prenderle al volo, perché, sì, perché è divertente poi. Um, non, non so perché uso Link, uh, link cartone, perché uh, forse... forse um, non lo so, l'ho preso a caso. Però è anche migliore visto che ho iniziato a fare sta cosa già da brawl. E in, um, in uh, brawl non c'era link bambino e qui link normale è orribile, non mi piace. <ride> Sonic! Pronti? come il fandom di Sonic <ride> no, non è vero Hilda è eh, un asso che protegge un altro personaggio eh, e prima c'era pure Sonic sarà che quel personaggio è più importante uh. Sar sarà che quel personaggio è più importante di Sonic ovvio tutti sono più importanti di Sonic <ride> Questo? No, questo scenario Potete scrivere nei commenti come cacchio si chiama! Come si chiama questo? Non lo trovo mai! Non... Voglio giocare a questo scenario, ma non lo trovo. a ah, parlare di link normale l'ho appena usato e ho vinto al primo colpo quindi è solo un colpo di fortuna beh qui no, comunque non possiamo passare ancora c'è qualcuno che attende l'arrivo di un eroe uh, è già arrivato l'eroe landia da kirby's adventure Wii tutti questi Kirby's qualcosa <ride> mi confondono un po'. Kirby's Adventure Wii è il primo gioco di Kirby che io abbia mai giocato seriamente perché. Ah, ben. È la prima volta che lo usiamo uh, perché ho giocato prima a Kirby's Epic Yearn, però. Uh, non ci giocavo molto seriamente. Ad arredavo la mia camera e poi. E poi. <ride> non so se lo posso dire. Meglio se non lo dico. Facevo stupidaggini in camera mia. Senza motivo. Sono arrivato mi sa a Meta Knight. Sì, ho sconfitto Meta Knight e poi non, non sono più andato avanti perché non mi interessava. O forse neanche capivo che dovevo andare avanti, pensavo che Meta Knight fosse l'ultimo boss. Coleto, il nemico principale dei Pikmin, è il primo che mi ha ammazzato i Pikmin in Pikmin 3, maledetto. Ah Bowser, bene. <ride> Ho messo il boost di energia. Credo di sì. Vabbè. Um, perché Yoshi? Questa è un'offesa da Yoshi. Cioè potevo fargli L'alto la, la, di fuoco e già moriva subito. Qual è l'evoluzione del coletto? Um, il re dei poleti il boss finali di Pikmin Oh spoiler Sì sì Segui le, queste direzioni Est, sud e ancora verso sud Potrai trovare il sentiero invisibile Per ora no Mimikyu Allora l'anciava poco Volevo fare la Mimikyu Non ci interessa Ah sì, l'avevo messo il busto Pronti? Via! Dicono che ha visto Mimikyu senza il vestito è morto di paura. Non è quella la mossa di Mimikyu. In Smash, no. Non, cioè non ha fatto nulla. Non era quella cosa lì che si alzava e mostrava la, la sua orribilità. Boh. Non sono un esperto degli degli strumenti, sono... Io gioco sempre senza strumenti di disattivo. Um, quello, quello screen era un passaggio segreto che si poteva attivare premendo A di nuovo quando si seleziona. Di solito, quando gli screen sono attivati, non si possono più riattivare, non si possono più selezionare, proprio non si può più interagire. Mentre con questo si poteva interagire e caderci dentro per passare verso un, attraverso un punto verso Chrome una cosa eh, sui personaggi di Fire Emblem io non ho, non ho mai associato il nome a, a la, la faccia dei personaggi di Fire Emblem <ride> e non mi ricordo so che Chrome è un è un eco, ma non mi ricordo di chi. Roy. Ah, Selebi. Um, Questo è... Che cosa avevo dico a fare? Sì, sì, lo vedevo già dalla prima volta. Vabbè. Stavo dicendo una cosa ovvia, stupida. Bowser è un must per i leggendari Che sono troppo difficili per me Ah è uscito Spada e Scudo oggi Non, non so se è oggi oppure è stato ieri però <ride> oggi è uscito il video di Poketons Vabbè non l'ho visto perché uh, non voglio spoiler Voglio fare una Let's Play in Blind A parte vabbè i, tra i trailer li ho visti tutti Uh, mi sono cioè, ov ovviamente ora sp spade, quelli che fanno i video di spada e scudo um, sono sulla mia home e, e oh, mi sono spoilerato molte cose che non sapevo ancora però la storia ovviamente non la so tutta non è che senza aprire un video ma so tutta la storia banda da animal cross non ci interessa nulla Ho sentito dire che gli effetti Cioè il Pokémon I Pokémon se sono stati Se ora non, um, non stanno più In Spada e Scudo Non saranno mai più Nei giochi Pokémon in futuri Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che uh, so, Allora so che Molti leggendari Se non tutti Sono stati scartati E questo cosa vuol dire? Che pure i leggendari Ehm um, non mi ricordo i nomi di spada e scudo Verranno Verranno tagliati nel, in Pokémon Generazione 9 I don't know Probabilmente arriveranno Alla 14esima generazione E faranno di nuovo un taglio Kirby è da un casino di tempo che non lo usiamo Kirby con il calcio riesce a spaccare lo scudo però ovviamente solo con il calcio oppure con uh, il martello perché sono le sue mosse più potenti Tiny Kong, Tiny Kong no, non lo so non so leggere quella parola uh, venti impetuosi e gravità bassa questi sono due pericoli diversi uh, però perché è il bicchiere? Oh, sì. um, però, un attimo, allora ho, è molto facile trovare gli oggetti che servono uh, qui. Con in um, um. Sto stazione, mi sta confondendo. È molto utile usare il consigliato perché. Beh tu dici, eh vabbè eh, i consigliati poi stai citando non ti va di pensare, no, non mi va di cercare gli spiriti e quello è davvero difficile beh comunque la gravità bassa non ci interessa è la cosa meno importante mentre i venti impetuosi sono davvero eh, difficili da gestire quindi eh, ho lasciato ehm, ho lasciato la, um, il power up del, dei pugni e ho messo uh, venti impetuosi. Sì, mi sa che questa durerà tanto. Ah no, alleluia. Allora mi sa che l'avevo persa perché mi ricordo che ci avevo messo tanto Non riesco, non riuscivo mai a colpirlo Questo è il, um, il tema del boss finale di uh, Mario e Luigi, Viaggio centro di Bowser bellissimo non ho mai finito perché mi sono bloccato al, al uh, allo sg quello lì lo sgagnozzo di uh, oh grugnosauro, alleluia Grugnosauro di ghiaccio quello lì è il, è il boss con più vita nel gioco quindi è, è un po' difficile batterlo sapete per un under livellato che ci arriva con il, il livello al livello 28 già è tanto che ho sconfitto Vittoria! che altri boss, già è tanto che ho sconfitto il primo Bowser. Pure lì ero under livellato. <ride> abilità Or ormai non le seleziono neanche le prendo e basta perché le uniche che uh, lasceremo saranno due di quelle più potenti però comunque quelle più costose quelle che costano 130 wild Massage <laughs> Cioè, non ci credo alleluia <ride> Non riuscivo a colpire uno con 0,1 di percentuale cioè, DPS Nebbia Che altro? Niente Non l'ho neanche potuto vedere Io di solito quando gioco copro lo schermo con, uno, con una mano per non poter vedere il personaggio Così, mi, così rimane un mistero per, anche per me fino a quando non inizio la partita <ride> Il problema è che questo non si vedeva neanche, capiva che era blu però Uh, credo che quel metanite può anche non morire, però vabbè. Sì. Nel senso che mi sa che basta uccidere il lottatore Mi. Maschera di chic, i costumi che non userò mai. Io quello che uso è il costume da vampiro, con la giacca da businessman. E mi cerco. Eh, eh, vabbè, quella, il costume che vi, di cui vi ho parlato l'abbiamo già visto, credo. Se non l'abbiamo già visto, cioè, è, è quello del lottatore Mik lottatore proprio quello che dei pugni eh, no non l'abbiamo neanche ancora sbloccato quindi niente donkey kong ho già detto che mi piace un casino bello solo che mi piace di più bowser Tutte e due con la stessa mossa Io i primi giorni che ho giocato a Smash um, Vabbè, ci giocavo anche da piccolo Però ho iniziato a giocarci seriamente um, Poco fa Ah, oh, non l'ho letto Vabbè, parlava del coraggio e Ti fa capire che qui sta Link allora, Est-Sud e ancora Sud quindi vai. vai est, sud sud, sud allora la, la se, fa, se fate giusto uh, si illumina la strada quindi si capisce benissimo ed ecco qui un altro bufo e la strada segreta è questa qui nord, ovest, nord e nord Ed ecco qui l'altra strada segreta che ci porta a Saria, che è omonima al tema che state sentendo. Non dovrei cantare come l'altra volta, quindi meglio se mi sto un po' zitto. Okay. Mega Man che ce l'ha di Mega Man niente megaman non ci ho mai giocato con Mega Man mi piace qualcuna delle sue mosse smash non smash non è uno dei miei main se mi chiedesse se di scegliere 10 personaggi che mi piacciono non sceglierei lui se mi chiedesse 10 personaggi che non mi piacciono, non, non sceglierei lui. E tra i 50 che non, non mi interessa nulla. Vittoria! Ah, C'è già lo smash curativo, non me, ne, non me lo ricordavo. Finalmente possiamo accedere al personaggio Che è Non mi ricordo Link <ride> Sì dovrebbe essere Link Visto che siamo nel Nella strada della uh, Del coraggio si sì, Link bambino Ok No mi ricordava un altro personaggio Però quello era Chrome Ed è l'ultima battaglia del, dell'episodio, dovrebbe esserlo. Oh mio dio, no, no la prossima la odio. Ah. Scoprirete perché adoro Ganon, ma anche un po' lo odio. Non, non ve l'ho mai detto però. non ve l'ho mai detto però ora lo, ve l'ho detto e quindi ora lo facete e domani scoprirete perché domani, o ora Se, nel prossimo episodio scoprirete perché ah wow <ride> per evitare il mio attacco si è suicidato per sbaglio eh, bene, sì, dovrebbe essere l'ultimo l'ultimo spirito allora, potete vedere la prossima parte e la scorsa parte. E al lato, a lato opposto um, c'è la playlist. Non mi ricordo quale, non mi ricordo e non mi interessa. <ride> Questa è la cazzin che vedremo pure domani perché non, la prossima volta... Uh, perché, perché non salva. Quindi... Tra qualche secondo, ciao. Nabari, ok? Lui è il prossimo.